Domenica ventunesima del tempo ordinario si parla di chiavi. Beh, qui siamo in un compound parrocchiale, ci sono molti ambienti e quasi tutti sono muniti di serrature e di chiavi e i parroci che mi auguro ascolteranno questa mia umile riflessione ricorderanno quanto siano importanti per noi le chiavi. E quante volte ecco, ci sentiamo dire, Don, mi dai le chiavi del campo? Don, mi dai le chiavi della Caritas, della Chiesa? E noi dobbiamo andare con questo enorme mazzo di chiavi, portare queste chiavi, affidarle. Coloro che le ricevono assumono anche una responsabilità relativa, forse a quel momento. Ad altri le chiavi vengono consegnate in maniera più duratura, nel tempo. Ci sono persone che magari hanno più disponibilità, gli si dà le chiavi della Chiesa, per esempio, e aprono e chiudono a loro piacimento. Il rischio è però di far diventare questo un'occasione per primeggiare sugli altri e per esprimere un potere, è da parte nostra in quanto parroci, certamente, è da parte anche dei laici, si parla oggi eh, così quasi scherzosamente di un laicato clericale, ma è tante volte di, di un clero laicale, no? Non lo so, però ecco la questione delle chiavi tocca un po' tutti. Beh, Gesù in questo Vangelo che ascoltiamo in questa domenica affida le chiavi a Pietro, ma non le chiavi della Caritas o della Chiesa per aprire le porte, ma piuttosto le chiavi simboliche del Regno. Pensate un po' affida la sua chiesa. È Interessante notare come nel Vangelo si parli della sua chiesa, non è la nostra, non è di Pietro, è la chiesa di Gesù. Per quanto noi ecco, possiamo gestire come laici le chiavi che ci ha dato il parroco, noi come parroci le chiavi che ci ha dato il vescovo, eccetera eccetera, ma non si tratta della nostra chiesa. Non parlo degli edifici evidentemente, Parlo del greggio di Dio, del santo popolo di Dio, quella è la Chiesa di Dio. Noi siamo incaricati, siamo inviati e tutti abbiamo una responsabilità, tutti noi battezzati e dobbiamo assumerla questa responsabilità con gioia ma anche con serietà. E la Chiesa di Gesù qual è? Qual è la Chiesa di Gesù? È la Chiesa dei poveri, è la Chiesa degli emarginati, è la Chiesa di coloro che non sono stati accolti o che non vengono accolti e la Chiesa è di quelli che sono stati anche emarginati dalla Chiesa stessa in alcuni casi per essere stati troppo fedeli al Vangelo e per aver parlato di Cristo sineglossa come San Francesco con molta veemenza, con molta forza. Hanno ricevuto ostacoli, hanno trovato ostacoli, sono stati messi da parte, come si dice anche nel gergo ecclesiale, non hanno fatto carriera perché troppo pericolosi, poco tradizionalisti, poco inclini a passare sopra le cose. Noi dobbiamo predicare il Vangelo, noi pastori e dobbiamo testimoniarlo con la vita, si ne grossa appunto. Ma anche i battezzati dovrebbero sforzarsi di viverlo e predicarlo, testimoniarlo con la propria vita. Ecco il Signore potremmo dire sì, affida le chiavi, ma dopo la sincera professione di fede di Pietro, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Lo aveva rinnegato, lo aveva tradito, eppure Gesù si fida di lui. Questa è la sua chiesa, sì, una chiesa di peccatori, una chiesa composta da santi, e peccatori, persone fragili, persone forti, persone piene di fede, persone mediocri. questa è la chiesa di Dio, il santo popolo di Dio e noi insieme con Pietro camminiamo e conserviamo non le chiavi nel cofanetto ma le utilizziamo per far aprire le porte, perché le porte siano aperte e ognuno possa entrare e trovarsi a casa sua. Buona domenica!